Buongiorno a tutti, questo è un video improvvisato, lo sto facendo adesso perché eh, mi si è rotta la scopa della Follette, la VK150 eh, Vabbè, questo come metodo di riparazione è lo stesso anche della VK140 Questo video vi garantisco che è unico, perché girando su internet e su YouTube eh, non sono riuscito a trovare una soluzione per risolvere questo problema con il mio selettore tutti fanno vedere come si smonta la scopa per intervenire sul motore ma non come si fa a sostituire il selettore e vi dico non è stato assolutamente semplice questa adesso è la scopa così com'è del tutto smontata adesso vi faccio vedere eh, da come la vado a montare in pratica come si andava anche a smontare il pezzo che sono andato a sostituire è, è questo qua vi, vi dico che è stato veramente complicato nel smontarlo che il negoziante che mi ha venduto il componente si è meravigliato il fatto che sono riuscito a smontarlo allora eh, procediamo quindi vado di nuovo a staccare questo componente perché per passarlo bisogna girarlo eh, da dietro ok dobbiamo passare questo cavo qui quindi da dietro allora innanzitutto vi spiego che per smontare questo porta delle eh, alette qua nella là sia a sinistra che a destra quindi non è eh, necessario toglierlo tutto ma ci interessa soltanto aprirlo come ho fatto adesso io per accedere al vano allora per rimetterlo a posto suo, se vedete qui c'è qui dentro c'è un, un foro questo è il cavetto dobbiamo farlo passare per il foro attenzione che c'è anche un gommino che, che serve per l'aspirazione non rovinatelo perché dopo sono uguali per aiutarvi l'inserimento di usare anche un cacciavite mia moglie quando l'ha tolta è stata più brava Effetto. ecco qua e l'abbiamo dove sta? ah prendate l'altro ci cioè vogliamo deve andare di qua eccolo qua è passato e questo qua va collegato con questo a posto poi va rimesso qui dentro no mi sa che era questo dubo ah questo qua, qua quando andava dall'altro lato saliva su ok per smontarlo basta premere qui ok così sembra più corto No, secondo me andava sì, ok no prima di attaccare il cavo dobbiamo attaccare questo qui, qui quindi non so si vede si vede quindi questo qua va inserito così qua dentro fa un po fatica ecco qui dopo lo inseriamo ecco qui ecco, ecco ci arriviamo quindi dovrebbe andare così è perfetto quindi ecco qua a posto mettiamo qui nella sua sede questo scendi giù questo facciamo piano e facciamo scendere uno per volta E non rovinari. Questo invece, se ci sono il tubo, quindi l'indicatore. Il pieno, Scusa. ecco fatto. E ne abbiamo rimesso qua. Così, ma okay. Adesso giriamo. Allora come ho detto ci sono questi qua quindi dobbiamo fare in questo modo innanzitutto assicuratevi di aver messo bene il del pezzo <coughs> in effetti l'abbiamo messo male allora mettete il selettore sul 0 qui deve stare sul 0 ok <coughs> togliamo di nuovo questo eh, ecco qui e poi rifate di nuovo prova quindi girando la scopa, vedete ecco qua si scende è a posto ok quindi poi facciamo pressione in modo che questo qui rientra nella sede non è facile eh? come l'ho detto non è stato assolutamente facile neanche per aprire ecco ok ma non ci resta che fare entrare questi io ho utilizzato un calcio a vite per fare leva adesso a sinistra ecco qui la stessa cosa anche di qua. stacca? Allora, per per inserirlo meglio, dopo che avete effettuato più della metà dell'inserimento, aiutatevi con il martello di gomma. Io ho usato questo qui, di ehm, una plastica abbastanza dura, ma che comunque non graffia. In effetti, ho provato con il cacciolino in questo punto a farlo entrare, ma ehm, l'ho rovinato un pochettino. Qui adesso vado a ripararlo con ehm, un piccolo mouse in plastica che mi sono realizzato. Allora, questo qua me lo sono costruito io e ci serve, in questo caso lo utilizzerò per aggiustare le punte che sono rimaste allora se usate questo sicuramente questo problema non ce l'avete Qua usate una carta molto sottile, non usate una troppo grande come grana perché poi dopo graffiate troppo la scopa. Ecco qui. Sì. E le comitali, comunque sto registrando. La donna che sentite nei video è quella che non credeva che riusciva a fare il suo servizio. Donna di poca fede. ok purtroppo ok Avviso. adesso passiamo al montaggio questa è la parte più semplice e a questo punto con l'uso di questo tipo di punta sì, dobbiamo soltanto avvitare su questi avvitare le viti che ho smontato se vedete su questo qui ho fatto un taglio si vede ecco qua ho fatto un taglio, questo qui non è, non è andato fino in fondo, ho usato un dimmer potete usare anche un seghetto se ce l'avete e con l'uso del cacciavite non male a taglio potete andare fino in fondo e eh, vai mm. e eh, non vedi? Et voilà, altri soldi risparmiati